Buongiorno, da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre e quasi che mi frega. In salita verso Monte Zuccone, Italia Lima Golf 322, attivazione sotto. Il tempo non è dei migliori, ma ci si prova! Italy zulu 4 Victor Quebec Sierra portable QRP Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra portable QRP siata sì, ital 5 Juliette, Lima Foxtrot Oggi mucca, mi arrivi a bomba eh! Italia Zulu 5 Giuliet Lima Foxtrot. Mi arrivi a fondo scala QSL. 5, Juliet, Lima Foxtrot. Roger, le passo la referenza Italia Lima Golf 322 Monte Zuccone, innevato, QSL? QSL, perfetto, grazie, grazie Alessandro, faccio qualche spot strada facendo. ciao, buon, buon divertimento. Ciao, buona giornata, ciao. Perfetto, Italia, Kilo, 2, Lima, Eco, Yankee. Oggi è la giornata che i, i contatti più, più disturbati, le volte precedenti, adesso sono arrivati a bomba. Eh, a te il cambio. Roger però sta affiorando un pallido sole dalle nubi ma pallidissimo eh, referenza Italia Lima Golf è 322 ok? perfetto grazie mille adesso 5,7, c'è un po' di QSB comunque arrivi bene complimenti, buon divertimento, buon motivazione e buon paio ciao Alessandro <ride> ciao 73 Roger, Roger, my friend, Delta Kilo 1 Hotel Kilo Uniform. QSL, so, watch out, watch out, watch out, watch out. Delta Kilo, 1 Hotel Kilo Uniform. You are 4 4 4 4 73, 59 bye. bye. 7359 for you. 59, thank you, bye bye, QRZ. Allora Sierra Five Six Romeo Papa Giulia Giuliet è scorretto oh, colerio 50 per me Eco Alfa 2 Delta Tango Oh buongiorno Manuel Eco Alfa 2 Delta Tango 59 QSL 57 per te Mianove Manuel saluti Ciao Manuel, è un piacere risentirti a tutte le attivazioni, ciao! Ciao 73 QRZ Zulu Milano. Eh, Zulu Milano avanti. Roger Oscar November 7 Zulu Mike 59 Quesel. 53455545 anche per 5534 equipa giornata. Ciao 73 QRZ Roger Eco Alpha Chu Charlie Kilowatt X-ray 5-9. 73 my friend, bye bye Quarzette Roger, Sierra Victor Chu Romeo, Giuliette Pap eh, Japan, corretto? SL QSL 5859 Sierra Victor 2 Radio Uniform Japan 5859 Thank you 73, 73 5, Oscar November 3 Yankee Bravo Oscar November 3 Yankee Bravo 59 Roger Roger good morning friend 5 and 5 for Speed 5 and 5 on the summit over there bye bye bye bye 73 ciao oscar eco 5 hotel delta november is correct oscar Five, hotel delta november, sorry my friend many many qsb oscar eco 5 hotel delta november 5 8 5 9 qsl <Cape Canaan> 73 bye bye Eco Alfa, over. Italia Zulu 4, Mistola Sierra, Sota Eco Alpha 5, Florida, Papa Lima, Eco Alpha 5, Florida, 9 Ciao 73. Italy Zulu 4, Victor, Quebec Sierra, Portable QRP, Sicusota. Perfetto, Italy Uniforme 2, Hotel Eco Eco, QSL? QSL, QSL, buongiorno, grazie, buona attivazione, ciao. Ciao, 73, buona giornata, spero più calda della mia. QSL QSL 5859, 5859, thank you, my friend, bye bye. Hai un la Buona giornata. Ciao, grazie a te, buona giornata. Italia Kilo 1, Whisky Eco Golf. Ok, Italia Kilo 1, Whisky Eco Golf, corretto? Delta Lima, please, stand by. Italia, Kilo 1, Whisky Eco Golf, corretto? Sì, Italia, Kilo 1, Whisky Eco Golf. Buongiorno, 5-9, vai. 5-9 anche per te. Referenza Sota, Italia, Lima Golf, 322. QSL? Roger, Roger, Roger. Ciao, grazie, buona Sota. Ciao, grazie. Eh, please, Delta Lima, over. Delta Lima 8, complete your call, thank you. Delta Lima 8, Delta X-Ray Lima, Delta, Lima Delta X-Ray Lima. Roger, Roger, Delta Lima 8, Delta X-Ray Lima, 5859, your report. Reference Sota, Italy, Lima Golf, number 322, QSL. Good morning, good morning, thank you very much. Your 575, 575, 575 qsl qsl thank you for for 5.5 uh, uh, thank you uh, bye bye and 73 uh, whiskey india whiskey india over roger uh, delta lima 2 hotel whiskey india qsl Thank you my friend, your report is 5859. Thank you, bye bye. India X-ray 1, India Hotel Radio. Perfetto, India X-ray 1, India, e eh, scusami, eh, mi sono impappinato impapinito... dal freddo. Ripeti, scusami. India Hotel Radio, Italia X-ray 1, India Hotel Radio. Ok, Roger, India X-ray 1, Italia Hotel Radio, 59, 59 reali. Eh... A referenza sota Italia Lima Golf 322 QSL? QSL, QSL buona attività e non prenda troppo freddo, ciao! <ride> ciao 73, buona giornata! Italia Kilometro 2 India Lima Hotel Perfetto Italia Kilo 2 India Lima Hotel 59, eh, 59 reali QSL? QSL, buongiorno e grazie per il... 59 anche per te a Milano, ciao 73. Ciao, buona giornata, grazie. Saluto da SQL. Allora, Italia Kilo 2, avanti. Italia, Kilo 2, Giulia, Tango Sierra, 5.9 Roger, Italia Kilo 2, Giulia, Tango Sierra, 5.9 grazie. Grazie a te, ciao! Italia, Italia, 1. Italia Kilo 6, Lima, Bravo Tango. Italia, Kilo 6, Lima, Bravo Tango, 5.9 So, 73, avanti Italia Uniform 8. Eh, scusate, avanti Italia Uniform 8. America Zulu Sierra. Ok, avanti America Zulu Sierra. Italia Uniform 8, Alfa Zulu Sierra. Roger, Italia Uniform 8, Alfa Zulu Sierra 59. Ok, stand by, eh? collega della zona 8, Vincenzo. Eh, perfetto, Italia forma 8, Alfa Zulu, Sierra, 5-9, QSL. Avanti il collega della zona 8, avanti Vincenzo. No, no, guarda, ci sto attento. Eh, per mettere a posto il segnale potresti fare un salto su, no? Italia Kilo 3, Delta Radio Oscar. Ok, Italia Kilo 3, Delta Radio Oscar, 5-9. Sì, buongiorno, 5-9 anche per te, ciao, 73. Ciao, 73, saluto anche Vincenzo, eh, ciao Vincenzo. Florida over Roger, Florida, Florida 5, Japan Kilo Kilo Roger, Florida 5, Japan Kilo Kilo, five, nine, QSL. Yeah, yeah, sir, uh, 5-9, QSL Yes, 59, 5-9, 73 73, my friend Bye, Eco Alpha 3, Eco Vitor Lima eco Alpha 3, over Eco, lima. eco, lima. eco lima, Roger, Eco Alpha 3, Eco Victor Lima, 5-9, QSL Bye bye, 73, ciao! Xilofono okay, hotel, xilofono novembre over? Florida 4 hotel, xilofono novembre Florida 9 59 QSL Ok cic come, buongiorno Alexandro, ciao, buona, buona giornata. Ciao 73, QRZ. Non sento più le dita. Sicu sota, Sicu sota, Sicu sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, Sicu sota. Italy Zulu 1, Tango November Alpha, corretto? Corretto, Italia Zulu 1, Tango November Alpha, il nome fu, grazie, 59. 59 5-9 anche per te, grazie, ciao. Italia, Zelanda 1, Messico, scusami, completami il call Sì, certamente, Alessandro, Italia, Zelanda 1, Messico, Kilo, Man Papa Messico, Kilo, Papa, Guido, La ancora per te Roger, Roger, Guido, Italia, Zelanda 1, Messico, Kilo, Papa, 5,9, 5,9, grazie Italia, Kilo 1, Delta, Florida, Hotel, divertimento Ok, grazie, avanti, Delta, Florida, Hotel 5-9 Roberto, 5-9 reali, eh? 5-9 più più. <ride> Ciao 73. Grazie a te, buon divertimento. Sto freddo! Italia Quebec 1, Charlie Quebec Portatile. Oh, avanti la stazione portatile, scusami. Italia Quebec 1, Italia Quebec 1, Charlie Quebec. Roger Italia Quebec 1, Charlie Quebec, parlato portatile, 5-9, QSL. Ciao 73, QRZ K2, buongiorno, dai K0, Mike, Hotel, Sierra, Overevere oh, Walter, QSL, Questa è... Questa è Italia Kilo 0, Mike Hotel, Sierra, 5,9, grazie, ciao Italia, Venezia 3, Tango, Eco Sierra Roger, Italia, Venezia 3, Tango, Eco Sierra, 5,9 5,9, nome Walter, QTH Porvenone, ciao Mondi Ciao 73, ciao Walter Italia Ontario avanti. Ciao Maddi, buongiorno, Italia Whisky numero 8, filosofano Italia Ontario Giuseppe W8, X Ia, Oscar Isegia, QSL QSL Italia Whisky 8, Italia X Ray eh, November, scusami. Italia Whisky 8, X Ia Oscar QSL. Ok, Italia Whisky 8, X India Oscar 59, grazie. Roger Italia zulu Zero, Alfa Radio Lima 59. Ciao Alessandro, buongiorno 5959, io ti passo la mia referenza del giorno della San Michele, Sierra Maike 4292. e per favore tu mettere in anche Claudio, Italia 0, Kilo Taglianchi. Roger, Italia 0, kilo taglianchi, QSL, ciao. ciao! Ciao Alessandro, sei in QRP? Sono in QRP, sono in QRP. QRP, grande arrivo da pene, erai 57, 58 euro reali, sta ciao. Ok, ciao 73, QRZ QRZ. Fox Rot 4, Whisky, bravo November. Roger, Fox Rot 4, Whisky, bravo November, 5-9. Roger, good morning, you also five by nine, 59, grazie, 73, good luck. 73, my friend, bye bye. qui in america over roger eco Alpha 3 quebec america quebec alfa 59 qsl buona giornata sarà dura qua comunque grazie ciao oscar november, zulu, quebec. Oscar, november 6 zulu quebec qsl Google, go five by five. Five by five. QSL 5859, your report, my friend. Bye bye, 73. 73, bye bye. Roger, Delta Delta Zero, Victor, Victor. Victor Eco, 59, QSL. QSL, QSL, my friend, thank you for 4, by 4, thank you, bye bye. India Zulu 1, November, Ecomike. India Zulu 1, November, Ecomike, QSL? QSL, il è 5 km più 10, arriva la bomba qui di Liguria. Ah beh, guarda, sono al confine, proprio mi guardo la, la spezia praticamente. Ciao, 73. Italia Kilo 1 Golf Charlie Bravo QSL QSL QSL K1 Golf Charlie Bravo 5.9 K 5.9 anche per te grazie QRZ Oscar Kilo 2 Papa Delta Tango Roger Oscar Kilo 2 Papa Delta Tango 5.9 Oscar Kilo 2 Papa Delta Tango 5.9 QSL Thank you, my friend. Bye bye. Uh, please, uh, summit to summit. Over. Uh, sorry, my friend. I copy. Hotel Bravo 9. Charlie, question mark, question mark. Uh, complete your call. QSL QSL Delta Lima Stroke Hotel Bravo 9 Charlie Eco Victor QSL thank you my friend offer catalyst reference 30 by 30 by 0 Bravo eight seven 087 087 correct 73 73 my friend bye bye Oh, avanti il Sota, Italia Whisky 2 Ciao, buona giornata Quero è Pisota Colline vicine a Bergamo quota 1100 metri 5 watt 9,5 reali, cambio per te Ok, qui Italia, Zulu 4 Victor Quebec Sierra, poi mi completi il call Che non ho fatto in tempo a scriverlo Io sono a 1600 e qualcosa In mezzo alla neve E, e, al, e alla nebbia, e al vento, e al freddo 5,9 per te Avanti pure Ciao, ciao, ciao, 73. Anche te arrivi fortissimo, eh? arrivi veramente forte. Ciao, ciao, ciao. Allora, signori, io farei le ultime chiamate perché avrei veramente freddo. Comunque, Sicusota, Sicusota Italia 24 Victor Kevac Sierra, portate le QRP. Allora l'antenna l'ho fissata così, un pezzo di spago e un po' di neve schiacciata, eh, pensavo saltasse fuori il sole ma niente, è stato molto veloce ma ragazzi c'è un umido e un freddo che è irresistibile. una che ho trovato qui il muretto per ripararmi un po' dal freddo